andiamo Penso Oddio. io. Stai qui, non ti muovere. Vieni. Stai attento, però. Stai lì. Guarda. Stai attento. È eh, insomma, finestra aperta qua. Oddio. Fermo lì, bastardo! Aspetta, aspetta! Sono, sono disarmato. N non sparare. Vieni fuori di lì. Cazzo ci facevi con quel libro? Io... Io... Lo stavo leggendo. Lo stavi leggendo? E tu entri in casa mia per leggere un libro? Ma mi stai prendendo per il culo? Te Lo giuro, lo giuro. Lo stavo leggendo. È molto bello. Lo stavi leggendo? Sì, sì, eh, che non mi sono reso conto del tempo che passava. Sarà la polizia? Aspetta, aspetta, c'è qualcosa di strano. Devo capire. Siediti, un ladro che legge libri perché? Lui? Non mi sembra uno stupido. Beh, ho perso il lavoro, non una famiglia a mantenere. Però non mi piace leggere. Queste storie erano molto belle. Questo libro l'ho scritto io, ne ho stampate poche copie solo per gli amici. A che storia sei arrivato? Quella, quella dei, dei gomitoli. L'avevo quasi finita però. Come finisce? Adesso ti spiego. È questo, vero? Ti ricordi qua? facevi dei gomitoli. Poi adesso io lo so. Qua. Come minimo, visto che è adesso ha scavato sì. nel miniero di carbone, sì. poi ha scavato dentro. Sono sempre rimasto affascinato dalle storie dei piccoli paesi di provincia, così vivi. La città è più grigia, la provincia invece, con i suoi difetti, è più sincera. È vero, anche, anche mia nonna mi raccontava delle storie di, di, di campagna. A volte anch'io avrei pensato di, di scriverle. Un libro. Dovresti farlo. Dai, provaci. E eh, magari in carcere. Carcere? Perché parli di carcere? Per me tu puoi uscire da questa casa senza nessun problema. Puoi, perché qui siamo appunto in provincia, con i nostri difetti sì, però siamo capaci di riconoscere le persone buone. Vai. Questa è eh, vostra. Già, beh allora senti, questo è tuo. Leggilo. Quando avrai finito puoi ripassare di qua che ne chiacchieriamo, ne parliamo un po'. Però la prossima volta suona il campanello. Ok, grazie. Vai, buona fortuna.